Fattoria e matematica. Che collegamento bizzarro. Vediamo che cosa ne pensano i nostri studenti. Che cosa c'entrano i sistemi di equazioni con le anatre e i cavalli? Molto più di quello che credi. Vediamolo insieme. Sara, tuo papà ha una fattoria, giusto? Nella nostra fattoria ci sono 10 anatre e 15 cavalli. Ok. Possiamo calcolare il numero di teste e di zampe totali di questo insieme di animali? Facile. Basta calcolare 10 più 15 che fa 25 per trovare il numero di teste e 15 per 4 più 10 per 2, che fa 80, per calcolare il numero di zampe. Bene, se volessimo invece svolgere il problema al contrario, cioè ipotizziamo che nella fattoria ci siano 20 teste e 54 zampe, quante anatre e quanti cavalli ci sono? Mm, non saprei. Proviamoci insieme per tentativi. Sapendo che ci sono 20 teste, iniziamo col supporre che corrispondano a 20 anatre e 0 cavalli. Calcoliamo quindi il numero di zampe. In questo caso, il numero di zampe sarà dato da 20, ovvero il numero di anatre, per 2, ovvero il numero di zampe per ogni anatra, che fa 40. Ma noi vogliamo ottenerne 54, quindi non va bene. Proviamo allora a supporre che le 20 teste corrispondano a 20 cavalli e 0 anatre. Allora il numero di zampe sarà 20, ovvero il numero di cavalli, per 4, ovvero il numero di zampe per ogni cavallo, che fa 80. Ancora non ci siamo, proviamo a fare altre prove. Nel farlo possiamo aiutarci con un foglio di calcolo Excel. Costruiamo una tabella e nella prima colonna inseriamo il numero di anatre, che contrassegniamo con la lettera X. Nella seconda il numero di cavalli, che chiamiamo Y. In particolare, sapendo che il numero di teste deve essere 20, ricaviamo facilmente il numero di cavalli in funzione di quello delle anatre. Esso sarà pari a 20, il totale delle teste, che corrisponde al totale degli animali, meno x, il numero di anatre. Per un'ulteriore verifica inseriamo nella terza colonna il numero totale di teste, che è dato dalla somma tra numero di anatre x più numero di cavalli y. Infine nella quarta colonna inseriamo il numero di zampe totali, che sarà dato dalla somma tra il numero di zampe dato dalle anatre, 2, numero di zampe per ogni anatra, per x, numero delle anatre, più il numero di zampe dato dai cavalli, ovvero 4, numero di zampe per ogni cavallo, per y, numero dei cavalli. Partiamo ipotizzando che il numero di anatre sia pari a 10. E compiliamo la tabella diminuendo progressivamente di 1 il numero di anatre fino ad arrivare a 0. Il numero di cavalli, come detto poco fa, si calcolerà facendo 20 meno x. E come possiamo osservare, in questo caso aumenta progressivamente di 1. Procediamo poi con la terza colonna, che sarà uguale a x più y. E verifichiamo così che il numero di teste rimane sempre 20, come volevamo. Infine compiliamo la quarta colonna utilizzando la formula data in precedenza, ovvero 2 per x più 4 per y e vediamo cosa succede. Osserviamo che anche in questi casi non riusciamo ad ottenere 54 zampe totali, anzi notiamo che il numero di zampe aumenta man mano di 2, ancora una volta le cose non funzionano. A cambiare strategia e questa volta aumentiamo progressivamente di 1 il numero di anatre fino ad arrivare a 20. Calcoliamo il numero di cavalli facendo 20 meno x come fatto in precedenza e questa volta notiamo che il numero di cavalli diminuisce man mano di 1. Calcoliamo il numero totale di teste facendo x più y e notiamo che anche qui funziona perché il numero di teste totali rimane sempre 20. E infine calcoliamo il numero di zampe, utilizzando di nuovo la formula di prima, 2 per x più 4 per y. E finalmente funziona! Abbiamo trovato il numero di zampe che volevamo, ovvero 54. Quindi la soluzione del problema è 13 anatre e 7 cavalli. Ma sorge spontanea una domanda. Siamo sicuri che quella appena trovata sia l'unica soluzione? Mmm, non saprei. Ragioniamoci insieme. Quante incognite ci sono? E quante informazioni, ovvero condizioni, ci dà il problema? Beh, direi che abbiamo due incognite, il numero di anatre e quello dei cavalli, e due condizioni, date dal numero di teste e di zampe. Giusto! E a cosa vi fa pensare questo? Ma certo, i sistemi di equazioni lineari! Se chiamiamo x il numero di anatre e y il numero di cavalli, il sistema che dobbiamo risolvere è 2x più 4y uguale a 54, x più y uguale a 20. Questo perché x è il numero di anatre, ogni anatre ha due zampe, quindi 2x sarà il numero totale delle zampe delle anatre, y è il numero di cavalli, ogni cavallo ha quattro zampe, quindi 4y sarà il numero totale delle zampe dei cavalli. Per cui andando a sommare il numero totale delle zampe delle anatre e il numero totale delle zampe dei cavalli otteniamo il numero totale delle zampe. X è il numero di anatre per cui corrisponde anche al numero totale delle tessere delle anatre. Y è il numero di cavalli, quindi corrisponde al numero totale delle tessere dei cavalli per cui andando a sommare il numero totale delle tessere delle anatre e il numero totale delle tessere dei cavalli otteniamo il numero totale delle teste. Risolviamo questo sistema per sostituzione, ricavando x dalla seconda equazione, per cui x sarà 20 meno y. Andiamo a sostituire il suo valore nella prima equazione e, con semplici conti, arriviamo ad ottenere 2y uguale a 14, per cui y sarà uguale a 7. Adesso andiamo a ricavare il valore della x da x uguale a 20 meno y e andiamo a sostituire il valore di y appena ottenuto, per cui x sarà 20 meno 7 uguale a 13. Quindi siamo arrivati ad ottenere x uguale a 13, il numero delle anatre, y uguale a 7, il numero dei cavalli. Il fatto che stiamo lavorando con un sistema lineare di due equazioni in due incognite, x e y, ci garantisce quindi l'unicità della soluzione. Ma c'è un altro modo per assicurarci dell'unicità della soluzione. Infatti, aiutandoci con GeoGebra, vediamo come le due equazioni del nostro sistema rappresentano due rette che, come si vede dal grafico, si intersecano in un solo punto, che corrisponde proprio alla nostra soluzione. Infatti, questo punto, chiamiamolo A, ha coordinate x uguale a 13, y uguale a 7. Lo possiamo vedere utilizzando lo strumento intersezione tra rette che ci offre GeoGebra. Ma adesso arriva il vero divertimento. Se avessimo un totale di 140 zampe e sapessimo che il numero di anatre deve essere uguale a quello dei cavalli, quanti animali avremmo? Ma vi voglio dare un aiuto. Se stiamo cercando il numero di anato di cavalli, ha senso trovare una soluzione negativa? E una non intera? Quando svolgete un problema, è importante porre attenzione al contesto. Come reagireste se vi dicessero che da un mucchietto di caramelle ve ne spettano meno tre? Ma adesso basta con le chiacchiere. Forza, al lavoro, tocca a voi! E cosa più importante, buon divertimento!